Quindi, che cosa sono le cappe chimiche? Sono dispositivi di protezione eh, sempre collettiva e sono dei dispositivi che servono per proteggere l'operatore, puramente l'operatore. Quando prima parlavamo in termini di Bayhazard che avevamo operatore, prodotto e ambiente, per quanto riguarda le cappe chimiche proteggono solamente l'operatore e ovviamente indirettamente anche l'ambiente se vogliamo, ma sicuramente non il prodotto, quindi su una cappa chimica non posso mai e poi mai lavorare con lavorazioni sterili, non posso fare nessun tipo di lavorazione sterile perché ovviamente posso inquinare il prodotto che viene investito dall'aria sporca all'esterno e dall'operatore stesso che eh, ovviamente eh, porta dentro la contaminazione. Dicevamo che ci sono un paio di eh, tipologie di cappe grandi famiglie che si dividono in ducted e ductless, questo ve lo dico in inglese che poi sono estrazioni totale o ricircolo, che sono eh, quelle più, eh, più utilizzate, che trovate in giro, cioè le trovate in tutte e due le forme, tutte e due le tipologie e quindi la grandissima differenza che c'è tra le due sostanziale è che eh, una praticamente ha l'estrazione totale, appunto la ducted, e quindi l'aspirazione è totalmente canalizzata, ora qua non vedete il canale sopra la cappa, ma immaginate che ci sia un canale, quindi è sempre canalizzata all'esterno, sempre canalizzata all'esterno, e le ductless invece possono non essere canalizzate all'esterno. Che vuol dire questo? Per quanto riguarda le cappe ducted, l'aspiratore è sempre posto fuori dalla cappa, per fuori intendo che non c'è un motore in un vano interno, potrebbe essere appoggiato in, all, nella parte superiore della cappa, eh, quasi non visibile, più o meno visibile, ma immaginate come se la cappa è incava all'interno e quindi dentro c'è appoggiato sopra il motore, però non è dentro la cappa è sempre dall'esterno, cioè vado da sopra e lo vedo. Invece, nelle cappe d'Actress, l'aspiratore è sempre installato all'interno delle cappe, quindi devo aprire un pannello, svitarlo, smontarlo e quando lo apro fisicamente all'interno, scopro che ho il motore e quel motore è sempre posto dopo i filtri. Quindi prima ho i filtri e poi il motore. E qui l'aria prima passa attraverso i filtri e poi il motore. Questo perché deve salvaguardare il motore. Stessa cosa per le cappe d'acted, il motore abbiamo detto che è messo fuori dalla cappa, immaginate che dovrebbe essere a valle dell'impianto e quindi sul tetto, per esempio, o in facciata, insomma, alla fine del canale, se voglio mettere una filtrazione, dovrò mettere una filtrazione tra la cappa e il motore.